Vediamo adesso la divisione per Batello o Galea. Si dovrebbe dire Bateo o Galea perché è una divisione eh, molto in voga nel Cinquecento a Venezia. Quindi perché si chiama Bateo o Galea? Perché alla fine tutto questo procedimento eh, avrà la forma praticamente di una barca con tutte le vele spiegate e questa divisione la troviamo spiegata... In tre lezioni praticamente nel primo libro del generale trattato dei numeri e misure di Tartaglia. Tartaglia sembra preferire molto questo tipo di divisione perché perché intanto la spiega in tre lezioni. E poi se vediamo anche quando eh, spiega l'algoritmo per ricavare la radice quadrata di numero, utilizza esattamente questa tecnica, tecnica della Galea. Vediamo quindi i stessi esempi che fece Tartaglia. Quindi nella prima lezione Tartaglia chiede di fare 9.257 diviso 4.346. Ora, come si fa a dividere per galea? Intanto bisogna avere molto spazio sopra, quindi teniamoci molto spazio sopra, e un po' di spazio sotto. E scriviamo, dividendo, 9.257, poi una sbarra, che separa il dividendo dal risultato, il risultato sarà qua a destra. Sotto il dividendo va messo il divisore, in maniera tale che la prima cifra del divisore sia più piccola della cifra che sta sopra. Quindi in questo caso si mette subito il 4 sotto il 9, 4346. Ora cosa dobbiamo fare? Praticamente dobbiamo chiederci quante volte la prima cifra del divisore sta nella prima cifra del dividendo. Cioè quante volte il 4 sta nel 9. Il 4 del 9 sta due volte. Le volte le andiamo a scrivere a destra, quindi sarà la prima cifra del risultato. E dobbiamo fare delle moltiplicazioni delle sottrazioni. Come andiamo a fare queste moltiplicazioni? Andiamo a moltiplicare il 2 prima per la prima cifra a sinistra e poi questo andrà sottratto dalle cifre che stanno sopra 2 per 4 è 8 al 9 devo sottrarre l'8 9 meno 8 fa 1 quindi cosa andremo a fare? andremo a scrivere il resto di questa sottrazione sopra il 9 quando abbiamo, fatto, abbiamo finito questa sottrazione andranno tagliate tutte le cifre utilizzate finora cioè il 9 utilizzato per la sottrazione e il 4 utilizzato per la moltiplicazione e così si prosegue partiamo dal 2 moltiplichiamo per il 3 e andiamo a sottrarre alle cifre che troviamo sopra in questo caso troviamo sopra il 12 2 per 3 è 6 ora al 12 dobbiamo sottrarre il 6 12 meno 6 fa 6 quindi si tagliamo tutte e due le cifre il 2 diventa 6 e l'1 diventa 0 lo 0 si può anche omettere abbiamo utilizzato il 2 e l'1, quindi il 2 e l'1 vengono tagliati e abbiamo utilizzato il 3, anche il 3 viene tagliato e così si prosegue 2 per 4 e questo andrà tolto al numero che troviamo sopra il 4, 65 2 per 4 è 8, 65 meno 8 adesso il tartaglia ci spiega una tecnica molto semplice per fare questa sottrazione cioè se io ottengo 2 per 4 è 8 e, so, e vedo che l'8 è maggiore di 5 utilizzo i numeri amici del 10 cioè completo l'8 fino ad arrivare alla decina successiva per completare l'8 e arrivare al 10 ci manca 2 quindi ho completato l'8 con questo 2 e sono arrivato al 10 adesso l'8 lo dimentico e mi ricordo il 10 il 2 che sarebbe l'amico del 10 dell'8. Quindi teniamo in mente il 10 e il 2. Il 2 si andrà a sommare al numero che sta qua sopra, che è 5. Quindi 5 più 2 è 7. Il 10, che era il completamento della decina, si andrà a sottrarre alla cifra alla sua sinistra, cioè al 6. 6 meno 1 è 5. 57. Quindi praticamente mi abbiamo fatto 65 meno 8. Ci fa 57 e come l'abbiamo fatto? abbiamo completato l'8 alla decina successiva quindi con il suo amico del 10 che è il 2 il 2 l'abbiamo aggiunto al 5 e il 10 che è la decina che abbiamo completato che teniamo in mente lo sottraiamo alla cifra a sinistra avendo fatto questo dobbiamo poi togliere il numero utilizzato che è il 4 continuiamo quindi con una moltiplicazione e una sottrazione 6 per 2 è 12, dobbiamo fare 77 meno 12. In questo caso non c'è bisogno di completare niente, perché 7 meno 1 fa 6, 7 meno 2 fa 5. Allora avremo praticamente qui sopra il resto, 565, e qui a destra il risultato che è 2. Seconda lezione del tartaglia. Il tartaglia in questa seconda lezione vuole spiegare... Una cosa che abbiamo. Che una cosa che ho spiegato praticamente nel mio video sulle divisioni in colonna, cioè quando noi andiamo a trovare le volte, Tartaglia abbiamo capito praticamente che trova le volte nascondendo tutte le ultime cifre a destra del divisore, allora abbiamo detto in quel video in, in, sulla divisione in colonna, che nascondere troppe cifre equivale a trovare un numero di volte maggiore in certi casi del numero di volte effettivo e quindi il tartaglia si premura di spiegare se in certi casi avviene questo e come fare per evitare questi casi quindi lo fa con due esempi quindi nel primo esempio fa questa divisione 37.210 diviso 4.637 quindi teniamoci un bel po' di spazio qua sopra e scriviamo 37.210 210. dobbiamo andare a scrivere 4.637 sotto il 37.210 la prima cifra, cioè il 4 deve essere più piccola di quello che sta sopra di lui quindi non possiamo partire dal 3 perché il 4 è più grande di 3 dobbiamo spostare di una cifra a destra quindi partire dal 7 e avremo 4.637 da scrivere qua quindi andiamo a fare una linea che separerà il nostro risultato dal procedimento quindi cosa dobbiamo chiederci quante volte il 4 sta nel 37 il 4 sta 9 volte nel 37 perché 4 per 9 fa 36 però se dovessimo andare a fare ora la sottrazione 37-36 otterremo l'1 l'1 col 2 farebbe 12 e eh, il 6 nel 12 non ci sta 9 volte quindi il cartaglia dice fate una prova mentale sulla seconda cifra e sul resto di quello che rimane se le volte sono troppe quindi se le volte sono troppe, in questo caso 9 diminuiamo le volte di 1 e rifacciamo questa prova mentale quindi le volte dovrebbero essere 8 4 per 8, 32 il 32 nel 37 ci sta benissimo e c'è un resto di 5 questo 5 messo qui verrebbe fuori 52 lo scriviamo 52 e dovremmo andare a chiederci quante volte il 6 sta nel 52 dovrebbe stare 8 volte o meno praticamente 6 per 8, 48 quindi perfetto ci sta nel 52 e abbiamo trovato, e abbiamo trovato le volte quindi una tecnica simile alla mia parte dal 9 io faccio dei test di solito nella divisione in colonna quindi per vedere se poi ci sta perfettamente moltiplico il, il, moltiplico il 9 per tutti il divisore per vedere se poi è più piccolo del dividendo eh, Tartaglia invece si chiede semplicemente di fare questo test mentale soltanto per le prime due cifre quindi abbiamo, tro abbiamo trovato che ci sta 8 volte adesso dobbiamo prose proseguire come in precedenza cioè moltiplicare 8 per 4 che fa 32 e sottrarre il 32 a questo 37 quindi 37 meno 32 fa 5 quando ho utilizzato il 37 elimino le cifre, il 3 e il 7, elimino anche il 4 che l'ho utilizzato. E continuo. Se per 8 è 48. Ora dobbiamo sottrarre il 48 dal 52. Il tartaglia ci chiede proprio di utilizzare la sua tecnica. La sua tecnica è il completamento alla decina successiva. Ora, il 48 per completarsi alla decina successiva che è il 50 ha bisogno di 2. Questo 2 va a sommarsi a la cifra che sta qua sopra, quindi 2 più 2 è 4 e dobbiamo avere in testa il completamento che è il 50, il 50 va a sottrarsi, quindi abbiamo 0, il, lo 0 possiamo scriverlo come non scriverlo, abbiamo utilizzato il 6 ed eliminiamo il 6, continuiamo 8 per 3 è 24, completiamo il 24 perché 40, il, il 4 diciamo è più grande dell'1, quindi completiamo il 24, la decina successiva, per completare il 24 diciamo l'amico del 10, tra virgolette, del 4 è il 6 quindi arriveremo al 30 col 6 ora questo 6 va aggiunto all'1 che fa 7 e il 30 va sottratto al 40 che farà 1 avendo utilizzato questo andiamo a eliminare la cifra appena utilizzata per la moltiplicazione e continuiamo 7 per 8 fa 56 ora 56 abbiamo il 6 che è più grande dello 0 quindi completiamo alla decina successiva al 60 56 per completare e arrivare al 60 abbiamo bisogno di 4 quindi dobbiamo tenere in testa il 4 e il 60 il 4 va aggiunto allo 0 e il 60 va sottratto al 170, al 17 in questo caso solo il 7 è semplice e viene fuori 11 il 7 l'abbiamo utilizzato e va eliminato abbiamo trovato il risultato il risultato sarebbe 8 col resto di 114 in questa seconda lezione Tartaglia fa un altro esempio 13.023 diviso 1987 abbiamo bisogno di molto spazio qua sopra quindi teniamoci un po' a destra e scriviamo 13.023 1987 Ora, l'1 sicuramente può stare sotto l'1, ma il 9 non può stare sotto il 3. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostarlo a destra di una cifra e partire dal 3 e scrivere qua 1987. Qui dovremmo andare a mettere una sbarra di separazione. Trattate cosa dice? Che quando il divisore ha le prime due cifre, in questo caso 19, siamo nel caso peggiore in assoluto, il caso peggiore in assoluto perché se nascondiamo le ultime cifre avremo un errore molto grande, quindi l'1 nel 13 ci starebbe 13 volte. Ora dice, intanto non può starci più di 9 volte, quindi ci sta 13 volte, ma in realtà il numero massimo di volte è 9, quindi devo provare col 9. Provo col 9, faccio una sottrazione... Quindi dal 9 al 13 gli mancano 4, ottengo 40. Questo 9 poi deve essere utilizzato con la seconda cifra per vedere se sta perfettamente dentro il 40 e eh, non ci sta. Ora io consiglio di completare magari il 19, farlo diventare 20, quindi chiedersi quante volte il 2 sta nel 13 per partire da un numero di volte adeguato. Il 2 nel 13 si sta 6 volte e perfettamente sono 6 in questo caso le volte che ci siamo andando a chiedere però, secondo Tartaia, dobbiamo, mh, dobbiamo partire dal 9, perché abbiamo tenuto 9 e andare giù di 1 e fare tutte le prove finché non troviamo perfettamente questo 6 il numero di volte in cui la, le prime due cifre stanno nelle prime tre cifre del dividendo quindi scriveremo il numero di volte e proseguiremo sempre con il nostro algoritmo moltiplichiamo e sottraiamo 6 per 1 è 6 e lo sottraggo il 13 il 6 è più grande di 3, quindi completiamo la decina successiva. Per arrivare al 10, mancano 4, quindi abbiamo 10 e 4. Il 4 va aggiunto al 3, che fa 7, e il 10 va sottratto all'1, che fa 0. L'1 è utilizzato e lo eliminiamo. Poi cosa dobbiamo fare? Un'altra moltiplicazione. 6 per 9, 54. Il 4 è più grande dello 0, quindi completiamo 54 per diventare 60 per il 60 bisogna del 6 il 6 viene aggiunto allo 0 e il 60 viene sottratto e fa 1 il 9 utilizzato lo si elimina ora cosa andremo a fare? 6 per 8, 48 l'8 è più grande di 2 quindi lo completiamo per arrivare al 50 bisogna di 2 il 2 si somma al 2 che fa 4 e il 50 si sottrae al 6 che fa 1 l'8 utilizzato si elimina 6 per 7 fa 42, il 42 è più piccolo del 43 quindi non abbiamo bisogno di completare, si sottrae istantaneamente qua viene 1 e qua viene 0 abbiamo utilizzato il 7 e viene eliminato abbiamo finito la nostra divisione, il risultato è 6 e il resto è 1101 terza lezione del tartaglia il tartaglia ci spiega stavolta il caso in cui il divisore è molto più piccolo del dividendo, quindi il resto risulterebbe troppo, troppo grande. E come procediamo in questo caso? Quindi cosa ci chiede di fare? Questa divisione, 912.345 diviso 1987. Abbiamo bisogno di un bel po' di spazio sopra, mi raccomando, quindi partiamo qua da destra e scriviamo 912.345 1987 essendo il 19.91 possiamo partire subito dalla prima cifra 1987 e utilizziamo una linea per separare il risultato allora come nel caso della seconda lezione dobbiamo chiederci quante volte l'1 sta nel 9 ci starebbe 9 volte però poi con la seconda cifra non avremo abbastanza resto per farci stare il 9 per 9 che farebbe 81. Quindi cosa ha fatto la taglia? Ci chiede di fare le prove finché non troviamo la cifra perfetta. In questo caso, che è 19, lo completiamo il 20. E il 20 nel 91 ci sta esattamente 4 volte. Quindi io parto con 4 volte. Questo numero va moltiplicato per la prima cifra e tolto la cifra che sta sopra. 4 per 1 è 4, 9 meno 4 5 elimino l'1 utilizzato 4 per 9 fa 36 il 6 più grande dell'1 lo completo alla decina successiva del 40 36 per completarlo al 40 e mancano 4 quindi 40 e 4 il 4 si aggiunge viene 5 e il 40 si sottrae viene 1 il 9 l'ho utilizzato e lo elimino 4 per 8, 32 perfetto, il 32 sta dentro il 52 quindi posso una sottrazione molto veloce eliminare l'8 7 per 4 28 l'8 è più grande di 3 quindi lo completo alla decina successiva 28 per arrivare al 30 e mancano 2 ricordare 30 e 2 il 2 si aggiunge diventa 5 il 30 si sottrae al 120 quindi il 3 è più grande dello 0 e posso riragionare con la decina successiva. Quindi vado al 10 col 7. Il 7 si somma e il 10 si elimina. Abbiamo da eliminare anche il 7 qua sotto che l'abbiamo utilizzato. Adesso notiamo che il resto è gigantesco rispetto al divisore 1987, allora cosa dobbiamo fare? riscrivere il 1987 andando a destra di una unità in questo caso viene fuori questa figura qui 1987 che sta sempre sotto ok? e rifacciamo il nostro algoritmo, cioè ci chiediamo, ci chiediamo quante volte il 19 in realtà è la prima cifra, sta nell'11 ci sarà 9 volte Ora nel caso del 19 sappiamo per la seconda lezione che le volte sono eccessive, quindi chiamiamoci quante volte il 20 sia nel 117. Il 20 nel 117 ci sta 5 volte, quindi le volte sono 5. Scriviamo qui le volte, scritte le volte dobbiamo fare una moltiplicazione e una sottrazione. 5 per 1 è 5, il 5 è più grande dell'1, quindi completiamo il 10. Per completare il 10 abbiamo 10 e 5 da ricordare. Il 5 si somma... E il 10 si sottrae. L'1 utilizzato si elimina. 5 per 9, 45. Il 45 è perfettamente più piccolo di 67. Quindi togliamo 4 e togliamo 5. Il 9 utilizzato lo semplifico. 5 per 8, 40. Lo 0 posso anche non toglierlo dal 5 e lasciare il 5 qui. Il 40 lo devo togliere al 22. Ecco, completiamo. 4 per arrivare al 10 fa 6 e 10. Quindi 4 più 6, 10 quindi ricordiamoci il 10 e il 6 6 e 2, 8 il 10 si toglie dal 2 e diventa 1 10 cioè la decina si toglie e diventa 1 l'8 utilizzato lo semplifichiamo 5 per 7, 35 ora, il 5 del 35 è maggiore del 4 completiamo il 40 40 e 5 quindi il 5 viene sommato al 4 Viene 9, e il 40 viene sottratto il 5, al 50, in questo caso, e viene fuori 1. Il 7 è stato utilizzato e lo si semplifica. Vediamo che il resto è ancora troppo grande e dobbiamo riscrivere questo 1987 andando a destra di una cifra. Ci chiediamo quante volte l'1 sta nel 18, ma più precisamente quante volte il 19 sta nel 181. Quindi ragioniamo col 20, il 20 nel 181 sta esattamente 9 volte. Proseguiamo quindi col nostro algoritmo. 9 per 1, 9. 9 più grande di 8, completiamo il 10. 10 e 1. L'1 si somma e l'1 del 10 si sottrae. L'1 utilizzato qua sotto si semplifica. 9 per 9, 81, perfetto. Più piccolo di 91, semplifichiamo. 1, 0. Il 9 utilizzato lo semplifichiamo. 9 per 8 fa 72. 72. Il 2 è più piccolo del 9, quindi diventa 7. E il 70, in questo caso, il 7 è più grande dello 0. Allora lo completiamo al 10. Per completarlo al 10 abbiamo 10 e 3. Qua si somma 3 e qua si toglie l'1. L'8 utilizzato lo semplifico. 9 per 7 fa 63. 63 è più piccolo è 75, quindi possiamo sottrarlo con facilità. 7 meno 6 è 1, 5 meno 3 è 2. Il 7 l'ho utilizzato e lo semplifico. Abbiamo trovato il 459 risultato e il resto 312. Quindi avremo 459, il resto è uguale a 312. Ora, se notate, abbiamo ottenuto la forma di una nave, la nave eh, vista da dietro con le vele spiegate, praticamente. Ora il tartaglia ci chiede di fare una divisione molto, ma molto particolare, per, eh, per diletto dice che si faceva nel 1500, si faceva fare agli alunni perché così veniva fuori la forma perfettamente di una nave, di un galeone quasi, di una nave con tre vele spiegate. Ma allora, questa divisione è molto molto particolare e la proviamo insieme. Allora abbiamo da dividere questo numero gigantesco. Abbiamo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 6 volte. Poi abbiamo 0 0 0 0 0 0 0 7 volte, poi abbiamo 8 4 volte, poi abbiamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 volte e poi abbiamo 8 1 2 3 4 5 6 preso 6 volte, un numero veramente enorme tanto grande che anche nel libro del Tartaglia, da una pagina all'altra, il numero dei zeri cambia, il numero dei, degli otto cambia, quindi non, non siamo ancora certi se il numero è questo, è, più... <ride> è diverso, ecco, mi viene anche da ridere, scusate. E dobbiamo dividerlo per quest'altro numero, attenzione, quindi 9, 9, 9, 9, poi tanti zeri che conto sono 8, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi abbiamo 3, 9, 1, 2, 3, poi abbiamo 9 zeri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi abbiamo 4, 9, 1, 2, 3, 4. Ecco, questa divisione <ride> manderebbe al manicomio gran parte dei miei alunni. Proviamo a utilizzare il metodo della galea. Allora, dobbiamo riscrivere questo numero qua sotto e tenerci un bel po' di spazio sopra. Allora abbiamo 88888888, poi abbiamo 000000, poi abbiamo 8888, poi in altri, tanti altri zeri che sono 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi abbiamo 8, 8, 8, 8, 8, 8. Qua sotto dobbiamo mettere l'altro numero. Allora, partendo dal 99, non possiamo partire dalla prima cifra, ma, come ho scritto anche sopra, il 99 è più piccolo dell'888, non dell'88, quindi partiamo dalla seconda cifra. Abbiamo 9, 9, 9, 9, 9. Poi tanti zeri, poi 3,9, poi abbiamo tanti altri zeri e poi altri 4,9. Mettiamo una linea di sbarramento e ci chiediamo quante volte il 9 sta nell'88. 9 per 9, 81. Però dobbiamo anche vedere il numero successivo, 99. Quindi in questo caso il resto sarebbe 7. Potremmo andare a scriverlo intanto qui. 78 9 per 9 è 81 ma vediamo che il 7 non va bene quindi il 7 è troppo piccolo il numero di volte è troppo grande quindi come dovremmo fare qui? completare subito il 100 il 100 nell'888 sta 8 volte scriviamo qua il numero di volte perfetto adesso utilizziamo l'algoritmo di Tartaglia 8 per 9 è 72 lo sottraiamo qua viene fuori 16 e il 9 lo semplifico 8 per 9 è 72, ora, l'8 viene fuori 6, il 7 lo completo, diventa 3 e 10, il 3 lo sommo al 6 che fa 9 e il 10 lo elimino, 96 e il 9 lo elimino. 8 per 9 72 al solito, quindi abbiamo sempre questo 72 da ricordare, 8 meno 2 fa 6, 7 lo completo al 10, abbiamo 10 e 3, il 3 lo sommo, 9 e il 10 dobbiamo toglierlo al 90 che fa 8 8 per 9 72 l'8 diventa 6 il 7 lo completo 10 e 3 qua ci sommo 3 e qua ci tolgo 1 e questo 9 lo devo eliminare 8 per 9 72 l'8 diventa 6 il 7 lo completo alla decima successiva 10 e 3 il 3 si somma e il 10 si sottrae il 9 utilizzato si elimina, 8 per 0, 0, 0, meno 0, 0, quindi possiamo tagliare lo 0 e inserire un altro 0, 8 per 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e così via, 8 per 0, 0, 8, meno 0, 8, 8 per 9 fa 72, 88 meno 72 si può fare velocemente, 1, 6 e il 9 si semplifica. 8 per 9 è 72. L'8 meno 2 fa 6. Il 7 lo completo al 10. E abbiamo 10 e 3. Il 3 si somma al 6 che fa 9, e il 10 si toglie e fa 0. Lo 0 possiamo scriverlo, possiamo anche non scriverlo. Ecco, scriviamolo stavolta. Il 9 lo dobbiamo eliminare perché è stato usato. 8 per 9 è 72 l'8 meno 2 fa 6 il 7 lo completo il 10 fa 10 e 3 il 3 si somma il 6 e il 10 si sottrae il 9 che fa 8 e questo 9 si semplifica 8 per 0, 0 0 meno 0, 0 e così via tutti i zeri si tagliano 8 per 0, 0 0 meno 8 8 possiamo lasciarlo come possiamo anche tagliarlo e riscriverlo io lo lascerei onestamente 8 per 9 fa 72, 72 dobbiamo toglierlo dall'88, fa 16, il 9 si semplifica. 8 per 9 72, il 2 lo tolgo dall'8 che fa 6, il 7 lo completo il 10, 10 è 3, il 3 è 6, diventa 9, il 10 lo elimino e fa 0, e lo scriviamo. Il 9 utilizzato lo semplifichiamo, 8 per 9 72, l'8 diventa 6, il 7 lo completo, 3 6 9, 9 meno 1, 8 9 utilizzato, lo elimino 8 per 9, 72 8, 2, 6, 7 lo completo 9, 8 e il 9 lo elimino già vediamo che sta prendendo forma in una barca però abbiamo ancora un'altra cifra qui quindi dobbiamo riscrivere tutto quello che troviamo qua sotto spostandolo a destra di una cifra ok 9, 9, 9, 9, 9 Zero zero zero zero zero zero 0 0 nove nove nove zero zero zero zero zero zero zero nove nove ci chiediamo di nuovo quante volte il primo 9 sta nell'88, però è meglio chiedersi quante volte il 99 sta nell'888, cioè quante volte il 100 sta nell'888. 8 volte. Perfetto, abbiamo un'altra moltiplicazione da fare e alte, tante, tante altre sottrazioni per finire questa divisione. Potremmo anche concludere qua perché effettivamente fa 88, però per il piacere di vedere questa figura lo faremo. 8 per 9 fa 72, e lo togliamo l'88, quindi 88 meno 72 fa 16, il 9 utilizzato lo semplifichiamo, 8 per 9 è 72, 8 meno 2 è 6, 7 lo completo, aggiungo 3 e tolgo 1, tolgo il 9 utilizzato, 8 per 9 è 72, 9 meno 2 è 7, 7 del 72 lo completo, lo completo la decina successiva, 10 e 3, ne abbiamo... 3 da sommare e il 10 da sottrarre, il 9 lo elimino, 8 per 9 è 72, 6 meno 2 è 4, il 7 meno 7 è 0, perfetto, il 9 lo semplifichiamo. 8 per 9 è 72, il 2 è più grande di 0, completiamo alla decina successiva, 80 è 8, l'8 lo vado a sommare, e l'80 me lo porto qua da sottrarre. 8 è più grande di 4. Quindi completo la successiva. 10 e 2. 2 lo sommo. 6. 10 me lo porto da sottrarre. L'1 è più grande. Completo. 10 e 9. Il 9 me lo sommo. E l'1 me lo sottrago. 8 per 0, 0. E 0 lo possiamo anche lasciare. 8 per 0, 0. 0. 0, 0. 0 8 per 0, 0 8 per 0, 0 8 per 9 fa 72 lo togliamo l'89 fa 17 togliamo il 9 ben utilizzato 8 per 9 fa 72 76 meno 72 si può fare e viene fuori 0,4 8 per 9 è 72 il 2 è più grande dello 0 lo completo 80 8. L'8 si somma l'80 si toglie 8 più grande di 4 lo completo 10 e 2 il 2 si somma e il 10 si toglie al 10. In questo caso vabbè non completiamo, facciamo 0,9 no? Il 9 l'ho utilizzato e lo semplifico 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 0 e un altro 0 8 per 9 fa 72 e lo togliamo da questo 88, viene fuori 16 e il 9 utilizzato si semplifica. 8 per 9 è 72, il 9 meno 2 fa 7, il 7 lo completo fa 10 e 3, il 3 lo sommo, il 10 lo semplifico, 0,9. Il 9 utilizzato lo elimino, 8 per 9 è 72, 76 meno 72 fa 0,4. 9 utilizzato lo elimino. 8 per 9 è 72. 8 meno 2 è 6. 7 meno porto è più grande di 4. Lo completo alla decina successiva. 10 è 3. Il 3 lo sommo e lì lo sottraggo. Importante fare 90 meno 10 o lo completo alla decina successiva. Cioè aggiungo 9 e tolgo 1. Perfetto, abbiamo finito. Vedete, abbiamo trovato la forma di una nave. Bellissimo. Bellissimo esempio veramente. E abbiamo il risultato, 88 e il resto, prendo da qua, 88968, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, poi 968, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8, 9, 7, 6.